Farm è un progetto che eh, nasce nel 2005 da due persone, eh, per la quale io ho una stima infinita, che sono Riccardo Nadone e Maurizio Rossi, che sono i miei capi. Riccardo Nadone e Maurizio Rossi sono due imprenditori veneti, e entrambi venivano da due esperienze lavorative pregresse eh, molto importanti. Maurizio Rossi eh, era il proprietario di, delle calzature Rossi le ragazze lo conosceranno, le scarpe rosse, no? no? bellissime, giusto? non so. c'è qualcuno che conosce le scarpe rosse? eh, perfetto ora abbiamo no, questo, questa fabbrica di scarpe che poi è stata acquistata da Kering chi è Kering? se non sapete so delle cose chiedetelo, se no eh, se ve le chiedono le sapete, non dire che c'è una cosa che non va cos'è Kering? è la holding che controlla Wilton e Gucci okay? che ha acquistato a calzature russi per cui Maurizio si è trovato nel 2004 quando ha venduto l'azienda dopo aver venduto scarpe in tutto quanto il mondo con un discreto produzione di soldi okay? Riccardo la donna, stessa fine, però percorso diverso Riccardo Ladonna, che è il fondatore di Pharma nasce nel digitale Personaggio molto strano, eh, è stato bocciato tre anni alle superiori, poi si è diplomato proprio per una scorciatoia. Ha fatto un anno di agraria, un anno di psicologia, poi ha abbandonato l'università e, e, e si è messo a lavorare. Lui era molto, molto amante dell'informatica dell e del digitale quando era ancora agli albori e, e presentò questo progetto a Benetton essendo lui di Treviso e si chiamava Moll all'epoca ed era il primo progetto di e-commerce italiano infatti Moll eh, non so se qualcuno lo conosce un caso eh, fu uno dei primi e-commerce italiani dopo mesi di lavoro riuscirono a mettere su questo Esatto, fu una cosa veramente veramente innovativa all'epoca cioè era una specie di centro commerciale virtuale un po' quello che è l'UPS adesso, dobbiamo per dire, lontanamente, ok? Però nel lontano 94-95 Dopo tre giorni che hanno aperto Hanno venduto una cravatta di Benetton in America e, e hanno fatto una festa incredibile Fu il primo oggetto venduto online dal, dall'azienda fu un progetto enorme Dopo questa esperienza in Benetton lavorò e Fece la sua prima startup Che si chiamava i 3 Partirono in 5 e dopo due anni fatturavano già decine di miliardi di lire e avevano fatto una delle aziende più grandi che c'era in Veneto che erano in 250 e fu una delle poche aziende che superò bene la crisi delle dot com nel 2002 e diventarono praticamente l'agenzia digitale più importante a livello italiano con una delle 10 star exit di quel periodo lì che ci furono in Italia e vendette tutto quanto, anche quello lì nel 2004, e per una quantità di soldi importante. Per cui nel 2004 si trovano queste due persone con tanti soldi in mano, tanta liquidità. Maurizio poi per un anno ha fatto il capitano di barche, capitano di lungo corso, e Riccardo ha fatto il giardiniere e come forest camp per sostanzialmente, e perché la sua passione sono le rose e è morto chiedi perché. E nel 2005 gli viene in mente di fare questa cosa qua e fanno H-Farm. Quindi H-Farm ha è, 8 anni, in realtà 9 quasi, e a livello italiano è sicuramente il progetto più importante. Questa è una vista dal nostro drone di come si vede Pharma. Nasce qui in questa occasione siamo in totale campagna. Siamo all'interno di una tenuta agricola eh, di 1100 ettari, una cosa enorme, cioè campagna proprio a Bogor. Siamo a 5 km dalla laguna di Venezia, in alto, per cui è un posto molto affascinante, e questo qui, questo finiciato, è il Sile, che dopo 5 km, appunto, sbuca nella laguna di Venezia. E, um, io lavoro qui, e queste qui sono tutte quante startup. è il nostro di village.